investendo sul gas, non c'è motivo climatico per fare altri 50 anni di investimenti sul gas, visto che noi abbiamo 10 anni di clima stabile, non di più. Quindi noi ci vediamo le mani creando delle infrastrutture che, che distruggono peraltro la nostra biodiversità nazionale e lo fanno anche in giro per l'Europa, per una cosa che climaticamente è la più sbagliata che può fare, cioè investire ancora fossili. In che è in vigore in via transitoria quindi non è stato neanche ratificato e noi stiamo tenendo duro perché l'Italia non ratifichi e fino adesso almeno questo l'abbiamo portato a casa però non lo portano in aula per bocciarlo come da intesa che avevamo fatto prima delle elezioni anche con le forze di questo governo però ancora non lo tengono lì con un grande, un grande fastidio della Commissione Vecchia e anche dei nuovi che la prima cosa che si mette a collaborare perché c'è c'è CETA lì che sta bloccato, quel CETA lì bloccato però ha messo in funzione il sistema di commissioni che accompagna questo tipo di trattati che discutono i dettagli tecnici che allontanano le due parti. Allora quali sono i dettagli tecnici? Se non sono i dazi? sono le regole, noi abbiamo problemi, regole diverse sui pesticidi, noi abbiamo regole diverse sul costo del lavoro noi abbiamo regole diverse sulla, per esempio sull'organizzazione anche della sicurezza all'interno degli impianti abbiamo regole diverse dal punto di vista proprio della natura del prodotto, abbiamo regole diverse sull'origine pensate che i canadesi sono riusciti a dire che il ministro Martina del vecchio governo PD, a quella PD Avendo avuto eh, l'idea di come dire, dare idea buona no, nell'etichettatura del grano per la pasta e quindi chiedendo diciamo, una sorta di tracciabilità, non solo è stato spernacchiato dall'Unione Europea, che ha detto ma perché l'origine della pasta, figuriamoci, noi dobbiamo andare verso il made in Europe, non si capisce perché si lavora per la minore trasparenza nei confronti del consumatore e non verso una maggiore trasparenza. Il Drop Life ha finanziato un una bellissima pubblicazione che noi abbiamo messo sul nostro sito della campagna Stop T Stop Cella Italia, dicendo che il ministro Martini era un protezionista perché aveva voluto quella, quella etichetta. Poi, cioè, quello che è stato praticamente l'autore, uno degli autori della firma in Europa di questo trattato l'Italia cioè, era uno dei peggiori nemici della liberalizzazione commerciale soltanto perché abbiamo chiesto di sapere da dove viene il danno e nostra pasta peraltro facendo anche il fortemente fortemente Barilla che Susana canadese ci campa a e finisco con me poi sapete dopo 20 anni no, di discussione su quel trattato non è quel trattato non è mai stato chiuso quando tra quei blocchi di paesi c'erano paesi diciamo regimi democratici. Arriva Bolsonaro, arriva Macri e la Commissione europea decide che è arrivato il momento giusto per chiudere un, un accordo così complicato, perché è un vecchio accordo, è un accordo di associazione, quindi è un accordo misto politico-economico, ha implicazioni terribili perché comunque ha implicazioni normative profonde non ha soltanto dei grossi problemi potenziali per i nostri reciproci produttori, ma dei forti problemi che noi non riusciamo a valutare ancora, proprio sulla tenuta dei sistemi democratici e sulla possibilità, per esempio, nostra come società civile, come sindacati, di accedere, di sostenere i nostri diritti in quello spazio. Per sapere in che condizioni l'hanno firmato, trattato. Chiudo così perché penso che sia la migliore immagine della sottrazione della democrazia. 16 pagine di accordo in via di principio. di un accordo in via di principio che significa che diventeranno almeno 200-300 in via tecnica, chi li controllerà? Chi ha la capacità, la forza la... e anche il diritto di entrare in quelle pagine e discutere? Negoziatori, sì, che non hanno però la possibilità di parlare con soggetti esterni e che soprattutto non possono in alcun modo venire interrogati né dal Parlamento europeo <ride> né tantomeno dai parlamenti nazionali. Allora, questa è l'ossatura di espropriazione corporativa della democrazia che avviene attraverso i trattati commerciali. Allora, una soluzione c'è che la sinistra nei diversi paesi europei provi a far saltare questa baracca. Io mi rendo conto che è un peso politico importante, che è una discussione che va fatta, ma se noi come stiamo provando a fare in Italia, non facciamo saltare le ratifiche di alcuni di questi trattati riportando il problema dove deve essere, cioè nel cuore dell'Europa se veramente vuole essere quel garante di democrazia che dice di voler essere noi qui staremo facendo solo estetica, staremo facendo una discussione che diceva Heidel dei problemi senza indicare una soluzione, noi dobbiamo avere la forza grazie anche alla cooperazione alla collaborazione con i nostri amici e compagni dei sindacati, delle associazioni delle, delle, della società civile del sud con il quale abbiamo sempre lavorato, di fare, di scegliere questo come uno dei prossimi obiettivi importanti politici da portare avanti insieme. Noi teniamo in botta, fino a che possiamo ci siamo, stiamo continuando a farlo, però abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento in cui anche l'Italia non una rappresentanza diretta che la sinistra europea ci aiuti in questo, perché o facciamo così o altrimenti ritorneremo qui a dire che la nostra, la nostra democrazia è la nostra capacità di, influire, di In inventare non hanno visto miglioramenti. Siamo andati sempre restringendo il perimetro d'azione, quindi ora facciamo subito avere veramente molto difficili. Grazie. Eh, bon, allora, on va descendre sans interprète de cette chose de groupe. Et alors, on va les laisser comme 15 minutes pour se et après on va essayer de Alors ah, de Mercosur, etc. Pas et magnifique exposition de Monica. Mais je voudrais faire, euh, essayer de revenir aussi avec euh, l'Amérique latine, puisque c'était le sujet principal euh, de ce Alors, on se voit déjà par de récit. Merci. Tu café. No, no. Un cuarto de hora de pausa. Entonces, levantar la mano luego. No sé si hay un café o si importa nada.